Benvenuti alle previsioni del tempo per venerdì 24 luglio 2020, la cui giornata è caratterizzata dall'adagio ma progressivo incedere dell'alta pressione proveniente dal canale di Gibilterra. È previsto pertanto che l'incontro di questa con il flusso atlantico settentrionale fornisca nuova energia alle trattenute temporalesche in atto sulle valli ed i Monti Cisalpini, i quali, sottoposti all'insistente pressione di ponente, potrebbero radunare i temporali nel giorno sull'arco della Liguria in prosecuzione appenninica ed in tutto il territorio ad oriente del lago del Benaco, per poi scostare la piovosità ad est del paese, radunando nella seconda parte del giorno le precipitazioni sulla costa marchigiana, il confine sloveno e l'appennino tosco-emiliano. Infine, in conclusione di giornata ed in accompagnamento alla quasi totale schiarita, si potrebbe assistere ad isolati e lievi fenomeni acquosi sul cielo meneghino, al nord del carso friulano e sotto forma di foschia, in emersione sul delta del fiume Arno e proprio dalle sponde di tale fiume è attesa spinta perpendicolare in incontro alle correnti di Ponente e Levante al nord, in salita agli appennini sul resto della penisola e nella Sicilia interna. Spire di provenienza occidentali sono invece previste in ininterrotto scorrimento sul territorio della Sardegna, la quale è prevista in iscrizione a mare poco o mediamente mosso, così come i settori ionici il lieve movimento i restanti settori marini. Temperature in variazione registrate in ogni regione con una media di 4 gradi nei rilevamenti massimi ed impercepito aumento nelle piane in relazione alle temperature minime. Concludendo si saluta con l'augurio di buona giornata.